Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Riccardo, benvenuti in questo video. Il 29 settembre sono stato intervistato da Marco e Giuseppe di Gay Day 2, nata come un'emittente radiofonica e successivamente approdata sui social. Vi lascerò in descrizione la loro pagina Facebook e il loro omonimo canale di YouTube, ma non voglio parlare molto Bensì voglio lasciare spazio all'intervista che è stata un po' rivista dal punto di vista del copyright e di alcune parole sensibili per non far emozionare YouTube che ormai è diventato un sito di castigati. Buona visione. buonasera Marco buonasera Boncri 21.00 ovviamente siete in diretta non solo con Marco, non solo con Boncri ma soprattutto con tutte le persone che ci stanno ascoltando qui sulla pagina Facebook di Gay Day 2 e Boncri io non ti vedo nella solita postazione dove sei? Sono a Rivoli? <ride> sono a Rivoli? Da Madrid sei andato a finire a Rivoli? Com'è possibile? Eh ma c'ho casa con giardino Con terrazzo mm. Sono diventato ricco qua eh? Sei diventato ricco? quindi adesso No, semplicemente più... sono scappato da Madrid E mi ha dato rifugio mia sorella <ride> Ho capito Beh, però ti vedo Devo dire che l'area di Torino Barra Rivoli ti sta facendo bene Comunque dai, di la cazzata sentiamo. <ride> no, ti trovo bene. Non posso e... farti un complimento? Uno? Eh no, perché mi fa strano. <ride> No, se guarda, che già Max prevenito. ti dice non fare arrabbiare Bonkri. Eh no, tra le altre cose, dobbiamo dire a Max che io so tutto che tu vorresti che io non conducessi più Gay Due. Voglio ricordarti, mio caro Max, che qui chi ha inventato Gay dei due, sono io. Se esiste Boncri l'ho inventato io. Si, sì, ma okay. se Gay dei due il successo che ha, è grazie a me, senti, Max, questa persona. È inutile. Ed entra tu in conduzione con me, sicuramente faresti ridere molto di più. Dai, no, lo dobbiamo inv invitare, Max. Sì, assolutamente. Allora, voglio, innanzitutto, innanzitutto ricordiamo che Gay Day 2 è un programma interattivo. Infatti, voi potete commentare qui sotto, e mentre ci sono i commenti, eh, noi li possiamo mettere in uh, highlight. Quindi, possiamo appunto farli vedere in sovraimpressione. Vuoi mettere un commento, giusto uno? Ecco, e eh sì, eh, quello di tua sorella. <Perché>? che ti sta sì. seguendo dall'altra stanza. Ecco, perfetto, insomma, e sì siamo strafelici. Questa puntata, Boncri, è una puntata che tu lo sai, noi abbiamo un po' paura, ma non perché, eh, insomma, l'argomento è un argomento brutto, ma perché non sappiamo se ne siamo all'altezza. Sicuramente Boncri non lo è. Però... Vabbè, tu tanto meno, tu tanto meno. No, perché farlo. abbiamo deciso quest'anno con GD2 di trattare proprio dei temi quelli belli <coughs> proprio spessi, importanti e stasera, Boncris, sai di che cosa parliamo? Parliamo di disabilità e persone LGBT. E abbiamo un ospite che veramente è stra divertente ma al tempo stesso ci finalmente darà un po' di spiegazioni su questo mondo, perché anche noi non ne sappiamo tanto, quindi insieme a voi cercheremo di entrare in questo mondo e capirne qualcosa di più, ed è per questo che noi siamo felicissimi veramente questa sera di parlare di questo tema, è la prima volta che in dieci anni noi lo facciamo in Inche 2. E noi questo 2020, visto che è un anno di merda, abbiamo deciso di portarlo di... con delle sfide, giusto Moncri? Esatto, perché se non ci complichiamo la vita non siamo felici, quindi Eccoci qua. Ma pronti Senti, per voi Quali sono i tuoi piani questa settimana a Torino? Hai già scaricato Grinder, suppongo. Stai già incontrando persone. Sei a casa di tua sorella? Beh, ma li puoi far venire a casa di tua sorella? Beh, no, non mi sono caldo <ride> <ma dai. ride> vado, Quindi, io, vado io, vado fai, fai gite fuori porta, giusto? Farò gite fuori porta. Gite Domani, fuori tra l'altro, ho una cena a Galante. Mi hanno invitato perfino a cena. Ma davvero, chi è quel disgraziato che ti ha invitato a cena? Quel povero eh, ricogno nitro. Ne parliamo poi in privato, ne parliamo poi in privato. Però vedi faccio ancora colpo, nonostante la mia età e la mia bruttezza. E soprattutto i tuoi chili in eccesso. Allora Boncri, ben come ben sapete <ride> tutti voi, Gay GD2 è anche un programma interattivo. Vuol dire che potete scriverci, ma soprattutto è il programma in cui c'è il tempio della musica. Boncri, infatti, il nostro DJ appunto dell'edicola, seleziona ogni settimana per voi i peggiori remix. Remix del della storia. <ride> esatto. Questa sera ci fai sentire mm. che cosa? Come prima canzone. Stasera una canzone che ha spopolato per tutta l'estate. Ecco. Questa è Quindi. A un passo dalla luna di Rocco Hunt e Ana Mena. Chi? Ana Mena. Mena, Mena. Chi è Ana Mena? È una, de una delle province di Bari <ride> più o meno. Da quelle <ride> A tra poco con Riccardo. A tra poco con Riccardo. 21 interrupte devo leggere questo commento di Max che ti sta scrivendo. Ah. intanto arriva anche un ospite, vieni, vieni. Guarda chi c'è. Eh, la zia Mario, Mario. Sera. Oh, c'è tutta la famiglia riunita. Allora, leggi, eh, leggi il commento di Max. Eh, sentiamo. Cos'è questa tv, Trecce? Sì, dai. Male Boncri propongo la sua espulsione dal programma. Hai sentito? Okay. Ecco, fuori! Che cosa diciamo a Max? Fuori! Yeah. Yeah. <ride> Va bene, mentre siamo andati, ricordo sempre Max che dei due l'ho creato io, quindi chi decide chi andare fuori... Sono io, mio caro. Sì, ma come mio. ha detto lui prima, io l'ho portato al successo. Al successo, va bene. Allora Boncri. Mentre ti ricordo che quando siamo in canzone magari ti metti in muto perché quando starnutisci non è bello per questo periodo di Covid <ride> sentire i tuoi starnuti, grazie. Nel frattempo possiamo dire che abbiamo un ospite mega galattico per parlare di questo tema che è omosessualità, LGBT, diciamo e disabilità. Lui è Riccardo, ma prima di farlo entrare, anzi mettiamolo direttamente in video con noi. Mentre lo facciamo entrare Riccardo, Ciao. per te ti facciamo sentire il jingle che abbiamo proprio scelto per te. Zucchina, zucchina Biricchina, Biricchina Allora, ti piace la zucchina Riccardo? Sì, direi proprio Molto, molto sì. bene Allora Riccardo, tu hai già visto delle puntate di Gay Day 2 Quindi sai come funziona, giusto? Certo, l'hai costretto <ride> Poverino Allora, sai che ad ogni ospite noi facciamo delle domande Cos'hai tu Boncri? La mia bacchetta magica, <ride> per la carità, ci mancava solo la bacchetta magica. Allora, nome Riccardo, età 30, orientamento sessuale. Gay, guarda già, questo ci piace, Riccardo. Già sei arrivato a 100 <ride> punti. Proprio già solo dicendo gay, eh, professione disoccupato, un tuo pregio ascoltare ecco a differenza di Boncri che invece di ascolto proprio a zero no? vabbè comunque visto che sei disoccupato magari se c'è qualcuno all'ascolto che può dare un lavoro a Riccardo approfittiamo esatto, grazie no? cosa sai fare? cosa sai fare? Um. e eh beh nel curriculum non valgono allora e il tuo tu... curriculum qual è, scusami, Boncri, sei Pompeo? Ciao, buonasera. <ride> Dai, dici cosa sai fare, Ricky. Ho studiato inglese, francese spagnolo, e spagnolo. Anche se Io non no, pratico da un po'. Io ci spagnolo. Anch'io ho studiato lo spagnolo grazie ai pop. So, Soprattutto quelli latinoamericani Non guardare più la puntata, ti prego, perché non è tempo. Allora, allora Ric Riccardo, cosa stavi dicendo? Dicevo, si chiede di aiutarmi a un po' di pratica per me, Ecco, è eh, chiaro ecco. che sì Va bene, una puntata in spagnolo va bene. <ride> eh, ehm... no, un tuo difetto invece, Riccardo? Sono ansioso se, ecco, come me, praticamente Io so, sono ansioso, Boncri No, per niente favore. Non mai Possiamo togliere i commenti di Max, per cortesia Perché dobbiamo tenerli in sovraimpressione? Perché mi piacciono così tanto <ride> Non avevo dubbi Senti, sei favorevole o contrario, Riccardo Al matrimonio egualitario? Assolutamente favorevole Anzi, non solo in due Quindi sei anche Favorevole all'adozione di cop alle coppie gay, giusto? Sì ok. Sì, allora... Sì. Benissimo, allora Riccardo vorrei che tu salutassi me, Boncri e tutti gli ascoltatori di Gay Day 2 a modo tuo Ciao a tutti ascoltatori di Gay dei 2 mi raccomando attenti e curiosi perché voglio tante domande e buona visione Perfetto, guarda quindi Riccardo Boncri ha già fatto un appello alle persone che ci stanno ascoltando Ciao, e ha aperto è aperto a rispondere a qualunque vostra domanda, tanto lo so dove voi volete andare a puntare perché vi conosco belli porcellini so che alla fine andrete a puntare lì e Riccardo non si tirerà indietro no assolutamente esatto esatto esatto molto molto bene allora Boncri eh, facciamo presentare a Riccardo la prossima canzone? Ok, la prossima canzone. <ride> sì, di... Un po più di gioia. <ride> <ride> okay. La prossima canzone è di Pitbull con Rain over Me. Vai okay. Riccardo. Riccardo, è tutto tuo lo stage. <coughs> e andiamo avanti con la prossima canzone, Rain over Me di Pitbull. Buon ascolto. A tra, A tra poco, volta. su Ghede 2. sono le 21.15, esattamente e un siete in diretta sulle frequenze di Gay Day 2, questa sera parliamo di un tema veramente molto molto molto interessante che è quello che è la disabilità e persone LGBT e per far questo abbiamo un ospite spettacolare, d'eccezione che parla 25.000 lingue contemporaneamente ed è il nostro Bellissimo Riccardino. Allora Riccardo, io con te entrerei un pochino ehm, nel vivo della puntata e sì. vorrei eh, iniziare proprio dalla tua disabilità. Sì. Perché eh, quando parliamo di disabilità parliamo veramente di un ventaglio di possibilità enormi. Entriamo un po' esatto. nella tua specifica. Che tipo di disabilità hai Riccardo? Allora, io ho una diagnosi di tetraparesi spastica che eh, deve il suo nome a un eh, prefisso greco che vuol dire quattro, quindi tutti e quattro gli arti sono coinvolti Ci sono diverse forme, diciamo così per comodità parliamo soltanto di quella che ho io le mani, penso che un pochettino qualcosa si veda sì. mh, praticamente non, non mi danno ecco tutta la funzionalità che darebbe una persona diciamo così tra virgolette sana e poi mi devo spostare su sette rotelle. Un'altra caratteristica importante è che praticamente tutta la muscolatura è più rigida del normale, per cui anche una persona magra, quale sono io, pesa un pochino di più. Cioè, uno mi deve sollevare, <ride> a volte rimane anche un po' stupido, Dice, ammazzano però pesi. Eh, il motivo è, ecco, un po', è un po' questo. E Riccardo, hai questa disabilità dalla nascita? Sì, per un problema al parto. Ok, quindi diciamo tu sei nato. Che... <coughs> tu gli sei ospedali nato... non erano ancora molto <ride> moderni e informati, ma non lo sono neanche tanto adesso. Ma comunque, vabbè, lasciamo perdere la critica sì. sugli ospedali. Quindi tu hai questa disabilità dalla nascita, che è una disabilità che. Ti in un qualche modo limita in tutti i movimenti e anche in tutti gli spostamenti. Cioè, faccio esatto. un esempio molto semplice: no? tu non è che domani puoi prendere e decidere vado a visitare una città, perché anche, nel tuo, anche nello spostamento di prendere e andare da un'altra parte, immagino che ci debbano essere tutta una serie di accortezze. Esatto. Eh, Scusa, vai, Riccardo, vai, vai. Prendiamo ad esempio il treno. Il mezzo sì, più... prendiamo il treno soprattutto per chi non è patentato come è sottoscritto che non è patentato a parte vabbè l'ovvio qualcuno che mi accompagna in stazione eh, siccome non tutti i treni ancora sono adeguati come può essere magari in città estere qui bisogna sfruire dell'assistenza disabili che tra l'altro vuole un preavviso di minimo 24 ore quindi se io eh, non so, eh, domani mattina scopro che domani pomeriggio devo partire sono un po' a fare i miei in questo senso ok, quindi tu innanzitutto non è che puoi recarti da solo in stazione anche per andare in stazione, lo dico, possono essere delle domande banali Riccardo ma proprio per, mm -hmm. per far capire come la vita è completamente ah, no. diversa rispetto alle persone che ci stanno ascoltando No, quindi anche se, se Riccardo domani decide di prendere il treno perché tra le altre cose non puoi guidare, giusto Riccardo? Diciamo che non ho fatto le visite per scoprire se potreste dobbiamo o meno per un fattore economico. Ok, quindi tra le altre cose c'è anche tutto un aspetto sì. economico che bisogna tenere in considerazione. Però a prescindere da questo Riccardo non, è, non si può muovere spontaneamente da solo, ha sempre bisogno di un supporto per andare in stazione, sì. per prendere un aereo, ma anche per recarsi a fare la spesa, giusto Riccardo? sì. sì. Ok, in casa ti muovi da solo? Riesci a muoverti da solo? Sì, abbastanza autonom autonomamente gli spazi interni non sono un grosso problema. Ok, quindi all'interno delle quattro mura si riesce a muovere da solo, Riccardo quando sì. deve andare nell'ambiente esterno ti sì. inizia sì. ad essere un, un problema, inizia ad essere un problema e... Soprattutto eh, inizia anche a, a, ad, essere, ad avere una vita limitante. Esatto. A che età tu hai iniziato a capire di essere diverso? Cioè i tuoi ricordi che tu hai no? rispetto magari alle scuole, mm. no? all'asilo, alla scuola elementare, a che età tu hai capito di essere diverso? Penso con l'ingresso alle medie di poterti dire, perché non è che prima non me ne accorgessi che non potevo fare determinate cose, però per un motivo o per un altro comunque non ho ricordi del fatto che non fosse pesato prima. Mm. Quindi intorno alle medie e... sei mai stato preso in giro per la tua disabilità? Disabilità no, eh, però devo fare un salto in avanti, omosessualità prima ancora che me ne accorgessi io sì. Ok, però questo sulla mostrata, perché mm. non è voglio mettere benissimo. troppa roba... Troppa sì, ti... sì, dimentica... Perché ho detto dalle medie, perché è arrivato un po' tutto insieme, sia quello che... Insomma, è proprio ah, un uragano sì. in piena, sì. <ride> sì. Sì, Perché le medie sono già un momento semplice, vero Boncri? Mettiamoci no, dentro, va, essere è... gay, essere disabili, insomma, sì. tutto insieme. Qual è la, la difficoltà che tu da bambino probabilmente ti, ti, ti faceva stare più male, no, riguardante la tua disabilità, sapendo di non poter fare determinate cose. qual è la cosa che ti faceva stare più male tra queste. Quando mi sono accorto che alcune persone proprio, eh, non nascondevano affatto il loro abilismo, che così si chiama la fobia della disabilità, e quindi mi hanno fatto capire una cosa che sì, mi era chiara, però non mi ero reso conto fino a che punto potesse arrivare nel, senso, nel rapporto quindi con gli altri. Quindi marcavano questa differenza fra sì. te e loro, giusto? Sì, esatto. Quindi in realtà la cosa che fa più male non è tanto magari il sapere di non poter fare determinate cose o, po o poterle fare magari in maniera differente in esatto. maniera limitata, ma il fatto che gli altri facciano notare questa differenza fra te e come dici tu appunto le persone che non hanno che sono abili in questo caso, esatto. no? Ed è quello che secondo me è, si deve centrare più probabilmente l'argomento di stasera, no? Il fatto sì. di non far marcare questa differenza fra te e gli altri, perché è vero che tu hai una disabilità, e che probabilmente farai e fai delle cose differenti, le fai in maniera differente rispetto a noi, però questo non ti impedisce di poter fare tutto, tutto quello che in realtà vorresti, lo fai solo in maniera differente. Riccardo un'altra domanda, um, Dimmi. le persone eh, perché la tua disabilità è una disabilità che si vede subito, no? È subito esatto. visibile, sei su una sedia a rotelle. Ti sei mai sentito, hai mai sentito che ci fosse dell'imbarazzo da parte di chi si raccontava con te? Molto spesso, soprattutto da quando mi sono trasferito qui, nove anni fa. Ci puoi raccontare magari qualche esempio, giusto per, per capire? Allora, ehm, c'è un pregiudizio ehm, vigente, molto comune, che in qualche modo collega la disabilità fisica che è l'unica che ho io per fortuna a uh, un'eventuale disabilità cognitiva mm. quindi uh, c'è que questo modo errato di, di non spatare affatto il dubbio no nel senso esempio pratico una, una volta mi è successo che una persona che non mi aveva mai visto fino a quel momento ma che conosceva le altre due che mi accompagnavano se ne esce ma lui parla mm. Come? E come me. se parla Riccardo? Come? Ha una bella parlantina, una bella, anzi, cinque diverse lingue. Cinque diverse quindi mm. ti, ti può mandare Guarda. a. chiedo scusa, ti può mandare a già dovrò mettere un sacco di dip per le prime puntate quando passerò sul canale <ride> è così noi che di due siamo ruspanti Riccardo Siamo sì, no, esatto. io, nella vita di tutti i giorni anch'io allora ti Senti, faccio ma Ricci ah, ma domanda mm. diversamente sì. abile o disabile? Le scuole di pensiero sono, di sono diverse, ti posso dire quello che penso io, io penso che le cose vadano chiamate con il proprio nome, quindi disabile che diversamente sia un modo per indorare una pillola che tanto rimane sempre male e mentre Riccardo ti arrivano un mucchio di, di, insomma, di complimenti, sei adorabile Riccardo, Grazie. ti mandano dei cuori, tra parentesi salutiamo la nostra Erika um, ma secondo me um, tra parentesi ci scrive Max un abbraccio Riccardo, la puntata di oggi mi tocca in particolare, Ha avuto mio papà disabile e so di difficoltà che le persone come Riccardo devono affrontare, un grande abbraccio c'è però una domanda che lui fa che secondo me è molto interessante esiste la la fobia sulla disabilità c'è eh, c'è qualcuno che ha paura di te secondo te quando ti incontra Sì, puoi darci un esempio giusto per, per capire un esempio può essere quella che mi succede di continuo ogni volta che dal vivo dal vivo eh, mi sono trovato a fare una proposta semplicissima: quale perché non andiamo a avere una cosa Mm -hmm. mentre a un abile tu dici ah, non ho voglia c'è questa cosa per questo ostacolo per cui con me è un peccato essere sinceri in quanto risabile quindi, eh ma sai, sono sempre incasinato, il lavoro di poi e di là, poi magari ce li hai su Facebook e vedi che ogni settimana vanno al mare. Sono a bere lì, a sbevazzare, a sbevazzare. Guarda, Riccardo, quando si tratta di bere, io non ti dirò mai di no, quindi chiedimelo, senza problemi. E eh, ecco. trasferito una Oppure Riccardo, visto che è una Venga vita buona... Visto che è una vita vuota e non esco più, se vuoi possiamo veramente andare a bere perché non ho più una vita sociale io ultimamente. Mm certo perché dovreste, dovreste vederlo il sabato sera Marco è, è tardi è, tardi, è, è, posto, no. nonno, è che posto di merda e non mi piace e andiamo ce ne cambiamo è che il vai, commento è che, di Dario è importante vedere. sì leggiamo il commento di Dario infatti hai ragione a parte prendermi per il culo che bombe in questa puntata ho capito già Dario ci scrive eccomi qui sono un disabile invisibile ipovedente e ipoacustico io non sono d'accordo sul. Musico un po' scusatemi io non sono d'accordo sul diversamente abile allora no, altro che la pensa come me. esatto io Dario ti direi eh, innanzitutto siamo molto contenti che tu ci abbia scritto perché eh, vuol dire che è un tema che comunque tocca molto da vicino molti alcuni di voi però soprattutto se hai voglia di venire in puntata, magari ci puoi scrivere in privato, ti facciamo, ti facciamo entrare in puntata perché questa è proprio la, la puntata per far vedere che di, di disabilità non ce n'è solo una, ma ce ne sono tante è ed è anche buono, giusto buono. parlare di, di tutte le disabilità che si vogliono, tra virgolette, mettere un po' in gioco, a confronto, perché quello che sta facendo Riccardo non è semplice ragazzi, venire in radio con voi, rispondere alle domande, eccetera, e eh, avere le palle per farlo, eh, significa... A veramente fare un, un lavoro di educazione no? e di, di confronto. E mm. Noi l'abbiamo detto fin da subito, siamo ignoranti sul tema. Mm. Sia sì, io che Boncri, Boncri soprattutto, siamo completamente Chiaro. ignoranti sul tema. Quindi ragazzi abbiamo bisogno di Riccardo e di persone come Dario per imparare. Queste cose sono importanti e più se ne raccontano più riusciamo a diffondere il messaggio. Quindi apertissimi. Riccardo, Dai, dici tutto. Dario, mi ricordo una cosa importante, anche la, la stessa eh, ipotesi di dare per scontato che una persona che eh, non ha qualcosa di visibile stia bene, rientra sempre nello spettro dell'abilismo. Bene, benissimo. Allora, Dario ti aspettiamo in puntata, scriveci in privato o la nostra mail gay dei due chiocciola Allora, Boncri, direi che possiamo sentirci una canzone dopo questo, perché dopo vogliamo parlare di più sporca, no? Vogliamo andare sulla sessualità, lo sai Riccardo, che noi vogliamo Deve, entrare nel marcio. Cosa... Quella di santo solo la faccio. <ride> e neanche ci... quella e con questa ci possiamo sentire sì. la prossima canzone dai sentiamo Qual è Bongri? questa canzone la dedico a tutti noi questa è beautiful così Tutta così. a tutti noi perché siamo tutti bellissimi ma tra poco con gay day 2 ho messo solo quel faccione di Marco e ci siamo tutti spaventati Marco gentilmente mi metti il sì. commento di Dario eccolo allora, il Dario ci invita domani sera alla diretta di Noisy Vision. Scusami se non lo dico bene. Sessualità e limiti: un tema che in qualche modo state affrontando. Non me lo devi cambiare, Marco. Eh no, perché si chiama Noisy Vision Hollus. Per questo okay. noisy: un tema Vision che in qualche Onlus. modo state trattando anche voi. Niente, non ce la può fare. Eh, Stai fermo, non ce la fa. Poi sarò felice di essere dei vostri, quindi. Mi raccomando, seguitelo, Noisy. Noisy, noisy, noisy. Sei capito stasera. <ride> Allus, mi raccomando, seguite Dario e chissà che appunto non sarà dei nostri nelle prossime puntate. Assolutamente sì. Tra le altre cose, io oggi ho il controllo un po' della regia e come avete notato, delle volte metto così dei banner che mi piacciono tantissimo. <ride> la... No, in realtà è sì. profumo, stasera. Dio, sì, sì. a batteria. <ride> allora ci chiedono anche se dopo vediamo Simone sì assolutamente Max lo vediamo con Simone ci, con i suoi con Simone piccoli. aperto con Simone aperto allora eh, Riccardo entriamo invece nel discorso del tuo orientamento sessuale perché tu sei un bellissimo ragazzo Gay, come me Boncri, ok, detto anche Froscio. Allora, mio caro Riccardo, ah no, c'è una cosa che volevo ricordare prima, il canale di Riccardo, non l'abbiamo detto, ne abbiamo parlato, ma se volete andate a seguire il, il canale di Riccardo che si chiama True Colors, giusto Riccardo? True Colors, mettete like, like, like, like, like, ci sono una serie di video che parlano anche del tema di disabilità, giusto? Penso che metterà anche questa puntata se non diciamo troppe parolacce. Eh, metterò un sacco di bip, bip, bip, bip, bip, <ride> sarà un bip, bip, bip, bip. Allora, Ricky, stavamo dicendo omosessualità quando l'hai scoperto? Allora, ehm, diciamo che c'è un periodo dove adesso mi accorgo che già lo sapevo, però la consapevolezza è arrivata un po' dopo. Ehm, già dalle elementari potevo avere dei comportamenti che dopo ci ho pensato e dice cavolo, non lo sapevo. Ma la consapevolezza mia vera e propria è arrivata sempre nelle famigerate nelle medie. Ancora una volta le medie. <ride> che cazzo è successo a queste medie, Riccardo? Che mi sono presa la prima cotta. perché ah, come e si chi chiamava? Era? Come si sentiamo il nome? Già avevo il nome un di classe. Si chiamava? Che si chiamava Enrico. Enrico sapeva di mm. questa tua cotta? Enrico il polso amico? Mm. Il bello è che lo sapevano loro, ma io manco mi rendevo conto che era una cotta, perché era talmente naturale per me, cioè che mm, io la vedevo più come una vicinanza, un po' più ma stretta, è una ma la... stretta. Quindi tu, mm. diciamo, ti infatui di questo Enrico, e mm. come tutti noi alle medie, perché tutti noi abbiamo un Come si chiamava il tuo Boncri alle medie? non eh, ce n'era solo uno il primo, il primo che ti sei infatuato dai il mio si chiamava Daniele il tuo il mio Stefano Stefano ecco come, come Stefano come Daniele e come Enrico non ci cagavano di pezza loro pensavano alle te al, al calcio, a qualunque altra identica cosa che seguire noi povere ragazzine <ride> tristi che tornavamo a casa e guardavamo Sailor Moon e ci immaginavamo che il nostro milord era Enrico Stefano o Daniele. Giusto Riccardo? Giusto. È andata così, perché lo sappiamo, la storia è stata c'è stato questo episodio che è tanto breve dove se ne sono accorti prima gli altri. me eh, ogni tanto mi cambiavano di banco a un certo punto mi mettono eh, come vicino di banco enrico e i compagnetti piccoli e nuovi che crescono cosa fanno iniziano a venire uno dopo l'altro la proprio a fila davano la mano a enrico e dicevano auguri eh, due, Ah, due, che bello due, che bella due, questa due, cosa 2 3 4 volte Dopodiché, questo enrico giustamente l'avrei fatto anch'io al suo posto inizia a dire: ma scusate auguri per cosa eh, per il matrimonio, no? Vi siete sposati? Minchia, ragazzi! Sì, <ride> proprio! è proprio minchia, <ride> proprio, perché mamma, mezzo boh, di me. Boh. qua c'è di tutto di me. Se vogliamo trovare, però sappiamo che i ragazzini possono essere un po' cattivi, un po' tanto cattivi, soprattutto nel periodo delle medie, ce lo ricorda Laura a cui noi mandiamo un bacione, dice quanto è tenera questa storia, come docente nelle medie e ne ho osservate tante storie così ed è per questo che è importante, ragazzi, andare nelle scuole e parlare di questi temi nelle scuole. Mm -hmm. È fondamentale perché delle parole dette così possono avere a volte degli svolti estremamente negativi. E Riccardo, tu esatto. come ti sei sentito quando hanno fatto questo tipo di battuta? Ma lì per lì non, è, non, non mi sono reso conto subito dell'impatto, riflettuto, cioè, però lì per lì ho detto, ma come cosa stanno dicendo questi? Cioè, per me è un mio amico, ci voglio stare vicino, non voglio sposare nessuno. Poi dopo avrei lavorato e dico cavolo, però quello era un comportamento, ma parliamo di anni di distanza. Chiaro no, un comportamento che arriva sì. anni dopo di quello sì. che, che ti è successo come per normale. Sì. Però proviamo ad andare oltre il periodo delle medie che abbiamo capito è stata sì. una merda. Quindi Riccardo, sì. vorrei proprio dirti ti che esatto, proprio è stato una merda. Per tutti per tutti e da, e da lì poi dal periodo delle medie per noi è arrivata tutta un'altra serie di traumi che non voglio parlare non voglio poncri ha persino perso i capelli vedi un po detto questo subì, appena finito le medie sono sciocca no, dai cosa è successo leggermente dopo marco non è, non è successo le medie e... tranquillo ah, siamo andati avanti andiamo nelle superiori andiamo nel liceo no sono, mm. sono, non so che istituto tu abbia fatto lì che cosa è successo? Hai preso un po più, pochino più consapevolezza della tua omosessualità, immagino? Sì, diciamo che poi è apparso chiaro a me prima di tutto. Okay. Però siccome la prima reazione mia è stata di paura, per eh, qualcosa come sei anni non la sapeva nessuno. Okay. Quindi, Quindi tu, tu per sei anni... Hai preso consapevole cioè durante questi sei anni eri consapevole della tua omosessualità, ma non avevi il coraggio di parlarne apertamente o di fare coming out con qualcuno, giusto? Di fare camminotto Non se ne parlava proprio in quel periodo, soltanto mezza volta ehm, ho espresso ad una persona che sentivo in quel periodo: di sì, si sai, ho paura di essere gay. Punto. È stato l'unico e questa persona cosa per ti ha risposto? Ma no, Accolta. figurati, figura. no, sarà un periodo, sarà un passaggio della tua vita. No, quello che si dice sempre, no? Sì. già fai parte di una minoranza perché sei disabile. Ne vuoi pur far parte di un'altra vuoi essere esatto. pure gay? Cioè, voglio dire, dire adesso diciamo è diventata che ti ho una battuta che tiro fuori io. <ride> esatto, esatto. Sì. Ma senti. Altra domanda, però a un certo punto a qualcuno l'hai detto della tua omosessualità, no? Chi è stata la prima persona a cui l'hai detto? Sì, ho fatto il l'insano errore di cominciare dalla mamma. Ok, okay. vuoi raccontare okay. com'è andata? Sì, qualcosa possiamo dire. In realtà ho, okay. avuto, ho avuto una fase che, chiedo scusa ai bisessuali, ma ci siamo passati parecchi, ho avuto una prima fase in cui il mio cervello pensava che se avessi detto bisessuale sarei stato più accettato, quindi la prima volta ho detto bisessuale. Sì, come, come, come bisessuale. me, presente, presente. E poi dopo un annetto ho capito che di esplorare l'altro sesso no, non mi fregava nulla al di fuori dell'amicizia, e quindi diciamo che è arrivato il secondo. Quindi con tua mamma sei arrivato a dire prima bisessuale, ma sei arrivato a dire anche no, forse mamma sono solo gay? Sì, sia sì, l'uno che l'altro. All al primo ha reagito con non è possibile perché la bisessualità non esiste. Beh certo, però, ovviamente, ovviamente. ovviamente. Oppure siamo tutti bisessuali, perché poi ci sono le due varianti no? del, del, del, del rovescio della medaglia. E, e, e, a, e ai tuoi amici? Cioè chi è stata la prima persona oltre alla tua mamma a cui l'hai detto? è eh, la migliore amica del tempo ok, qual è stata la sua reazione? all'inizio buona, però poi quando un paio d'anni dopo mi sono trasferito che ha fatto di tutto per perdere i contatti ho pensato che fosse tanto buona, ma era un po' una finta e quindi abbia approfittato del mio trasferimento per, per rompere per chiudere la, il rapporto con te? sì tu dove vivevi sì. prima Riccardo? io sono originario della provincia di taranto di taranto e adesso dove vivi a grosseto purtroppo non è bella grossetto no non è bella ma ti stupirò non per l'omofobia non cosa? ho quasi ricevuto nessun episodio di omofobia e quel poco era molto flebile comunque è di... mm. molto più abilista che omofoba. Ok, quindi qua ragazzi dobbiamo fare allarme rosso, se c'è qualcuno a Grosseto oppure insomma nei dintorni di Grosseto bisogna andare nelle scuole, bisogna fare qualcosa Grosseto per iniziare a lavorare sulla cultura delle differenze, vero? Esatto. Sei, sei mai... puoi darci un esempio di, di quanto sei stato discriminato a Grosseto giusto per far capire che cosa significa? L'ultimo, l'esempio dell'ultimo telefono acquistato, quello che mi ricordo più nudidamente perché l'ho preso più o meno un anno fa, eh. mese più, un mese o meno, eh, mi sono avvicinato al banco eh, parlando con il commesso, quello assunto tutti gli effetti che può vendere, no? perché poi c'era anche la stagista e poi ho fatto, fatto un plauso d'onore stagista, dopo mi avvicino al commesso e dico guardi vorrei acquistare, un cellulare con eh, caratteristiche XYZ e stavo dando un'occhiata. Dopodiché, eh, quando ormai avevo più o meno scelto, siamo passati alla, alla stagista. Che benedetta stagista, non lo so, sarà che forse era più giovane, ha parlato con me normalmente, tutto tranquillo, niente da dire. A quel punto c'era una un fa di documenti che si fanno normalmente, no, quando compriamo di tecnologia, e il commesso di prima è il primo, ha pensato bene di rivolgersi agli accompagnatori all'ora, questi ve li lascio a voi. Quindi a volte sono anche delle cose, tra virgolette, sottili, no? Sì, non è sempre una cosa palese del tipo non verrei mai alle tonte, anzi è più facile che sia sottile. È molto più Ma facile. Ma noi sai, sai cosa sottile. diciamo al commesso? Mm. Ma vaffan! adesso, però possiamo dire una cosa per spezzare una, spezzare una lancia a favore del commesso, spesso queste persone oh. non lo fanno con cattiveria lo fanno perché non sono state educate a vedere le diversità no eh, lo vediamo anche in tante reazioni omofobe che noi vediamo mm. spesso su di noi sulle, sulle persone omosessuali a volte non ci si rende conto che le parole gli atteggiamenti possono far male e sono sinonimo di un qualcosa che non va perché quando mm. uno prende consapevolezza della, del proprio, della propria omofobia o appunto della, della propria intolleranza mm. verso le differenze allora a quel punto può fare un percorso spesso queste persone non ne prendono consapevolezza, tu glielo fai notare? gliel'hai fatto notare a questo commesso? Eh, diciamo che sono un po' stufo perché a nove anni che arrivano allora ogni tanto sono certo. dito più per nervoso che per altro ecco, non per qualcosa. certo e, riguardo il commento che hai fatto, in parte ti do ragione però dico anche un'altra cosa sì. L'avrei capito se non avessi parlato prima del fatto e quindi ci poteva essere quell'abilismo sottile del, del forse non parla, che è fastidioso uguale, però posso... No, no, no, ma io sono d'accordo con te. Però eh, dal momento che mi hai sentito parlare, parlare, guardi, avrei bisogno di un telefono così, così e così, dovrebbe almeno essere superata una prima barriera. Ok, no ma io sono, sono d'accordissimo con te, volevo solo dire che spesso siamo noi a dover educare gli altri e lo mm -hmm. dobbiamo fare tutti i giorni, poi capisco che il lato tuo è un po' stanco no, di farlo sì. eh, perché dopo tanti anni è stanco. Tra le altre cose volevo leggerti questo commento di Dario ed è bello perché questa è la cosa che mi piace di Gay dei due, che si creano poi dei rapporti, si creano delle amicizie, eh, sì. si creano de delle reti, si creano del network, le persone rivedono delle volte le puntate, noi questo lo sappiamo, e ricontattano i nostri ospiti per saperne qualcosa di più e Riccardo lo potete seguire appunto sul suo canale YouTube True Colors, ma anche potete scrivergli su Facebook, è una persona fenomenale, fantastica e soprattutto vi risponderà. E lui ci scrive, Dario, io ho tanti amici a Grossetto, ti faccio conoscere i ragazzi del circolino. Fatta! Sì. Da, eh, Riccardo ce l'abbiamo, ce abbiamo, gente un pochino intelligente a Grossetto, l'abbiamo trovata. Allora, mm. io direi che possiamo andare in canzone e dopo tu non te la mh, sfanghi, eh, sai che devi giocare con noi. Sì, lo so. Sei pronto? Prontissimo. Ok, allora... No. Come no, tu sei quello che decide il gioco, è l'unica puntata in cui ah, hai, hai scelto il gioco. Senti, ah, allora... Allora facciamo così, facciamo presentare la canzone a Riccardo, andiamo per ordini, per ordine. Allora sì. la canzone è di Rihanna con sì, ma un po' più di verve, cioè Boncri, non è che devi essere... E eh, come ce lo devo dire, dire? Ma scusa, scusa di faccio, Rihanna. facendo i saltellini, se vuoi fatto... <ride> con non la bacchetta, tira fuori la bacchetta. Tira fuori questa bacchetta. Allora Riccardo, la canzone è We Found Love di Rihanna. Dai, presentala tu. Vai Ricky. Ascoltiamo We Found Love di Rihanna. A dopo. Le scelte musicali di Boncri sono sempre fantastiche. Questi remix che partono dopo tre ore: canzone non c'è niente, insomma, Fatti, Boncri, te lo dico. Facciamo sì. così: della prossima settimana le prepari tu le canzoni, così non scassi, no? Perché poi dopo scassi. rompi, no? Perché dopo poi rompi no, no, conosco, no, no. perché tu poi quando vieni in Italia sei ancora più rompicoglioni del, di quando sei in Spagna, questo è il problema. Sì? Quindi arrivi, si sì, provi? Sì. Trovo, trovo, mio caro La prossima settimana condurrai il programma con Max Va bene? <ride> tu lo conduci tu No, lo no, conduci. conducilo tu, conducilo tu. <ride> Così almeno te la vedi con lui Te la vedi con lui, tranquillo <ride> Va bene, va bene, va bene Allora, allora Riccardo, sei pronto a giocare con noi? Prontissimo Ok, allora funziona così il gioco. <ride> cosa sta facendo vuoi, vuoi spiegare per il gioco? vuoi spiegare il gioco? spiegare il gioco? allora intanto, chiedo il regia di mettere il jingle per cortesia allora come funziona il gioco? ma Oncri, come funziona il gioco? si vede la, la, la, la, la, la cosa qua la magnetta la lavagna luminosa sì. no non è Ci luminosa vede. sono io che la illumino però <ride> Allora io disegnerò uh, qualcosa e voi dovete capire che cos'è: Cos'è? molto semplice, okay. ok. Ovviamente metterò in atto i miei cinque anni di liceo artistico. Quindi, allora, ma se, cosa facciamo? Io e Riccardo giochiamo insieme o contro? No, giocate contro, vediamo chi indovina prima. Ok, okay. madonna mia, ma perché questa è la mia. Inizio. Ditemi se si vede. Sì. ok. Un piatto? Un piatto? Ma si, sei tu davanti! Non si riesce eh, a capire. <ride> eh, ho capito. Eh, facciamolo qui Vediamo un po'. Una caraffa? No. Ah, è un. è un flash check. <ride> no, <ride> Non, sapete, non sai cos'è il flash jack? Adesso poi te lo racconto dopo Un vibratore? Ma non si capisce Guarda che ci sono anche le tacchette qua Ah quello per far diventare il... No quello guarda, che pompi. Quello che esce... che pompi? Ma cosa esce no. da lì? Eh, esce qualcosa, se te lo dico lo capisci Eh, eh ma fatta così è una roba fallica eh, Più o meno, più o meno cioè, Diciamo che si, si utilizza in età ah, da bimbo, da neonato, ecco Ra ah, Ragazzi no, potete allora aiutarci nei commenti questo. sotto Se, se pensate qualcosa potete aiutarci Ah, è no, hai detto, allora è un biberon bravissimo Riccardo no scusami Riccardo scusa ma dove l'hai visto dai c'è anche scritto 100 ml ma non no, si silenzio no, le... <ride> le... no Scusa, <siccome ride> ha sono la cosa non eravati scusami mi di conoscere, di conoscere. No, come chiamo, dai di... la, faccio eh. <ride> la faccio più difficile la faccio no. più difficile allora Madonna, sto blocco eh, questo, dai eh, che cos'è, che cos'è, dai ma che cos'è, un'asta una bacchetta questo però non ma nel non frattempo ci dice più. se ci state ascoltando perché vi siete morti nei commenti cioè, la gente continua secondo me li abbiamo persi col gioco tutti facebook non aveva gradito la canzone di Rihanna ma no dai su non ci scaga più è? nessuno se eh, ne sono, sono andati stella... via tutti questo <ride> <ride> gioco ha fatto una merda dai è? questo è un bastone è luminoso ha una luna dentro C'è qualcuno che lo impugna, che lo agita, no? Niente, una bacchetta magica. Eh, più o meno, più o meno, più o meno lo di Sailor Moon. Bravi, cosa ha detto? Lo scettro di Sailor Moon, lo lunare di Sailor Moon. No, eh, vabbè, vabbè, ma ti ti di qualcosa vabbè? almeno. No, io dico che siamo. c'è cioè, questo gioco veramente. Di duro. Sono tutti morti, nessuno sta rispondendo più. Io direi che eh, la chiudiamo qua. Sta roba la chiudiamo qua. Eh. Andiamo in canzone. Senti, ma è colpa tua, cosa vuoi da me? No, è stato un gioco. Sta anche cadendo la lavagnetta. Eh, allora, sentite, andiamo in canzone, babonca perché è stato il delirio questo gioco, dai ah aspetta Raona c'è un doppione, devi mettere quello dopo quindi Ma la prossima questa, no. la prossima canzone è Rolling in the Deep di Adele va bene, dateci il news di voi perché tra poco giochiamo, cioè parliamo con Riccardo di qualcosa di un po' più hot più interessante eh, arrivati, arrivati. esatto Bentornati su Gate 2 Marco, non so cosa sta succedendo. Ma, ma quanto no, pare... dice, che, allora, dice che non è più disponibile. Io non lo so se vogliamo fare un'altra diretta, non vorrei che siamo stati bloccati. Cioè... No, nel senso che, ragazzi, abbiamo avuto un problema, un problema tecnico e ehm, purtroppo sembra che ci hanno bloccato la diretta per le tue canzoni Boncri. Quindi <ride> io l'ho detto che non dobbiamo più metterle le canzoni tu non no le dobbiamo mettere le canzoni però nel frattempo diteci se ci state ascoltando se ci state vedendo perché ehm, almeno ci date informazione che la diretta può riprendere e siamo sempre qui con Riccardo per, per parlare sempre di omosessualità e disabilità. Però, vedo che le persone si stanno, stanno aumentando, si quindi stanno si stanno collegando. Quindi diceci solamente che commentateci qui sotto che ci, potete, che ci state guardando e noi andiamo avanti con la diretta. Abbiamo avuto un problema, come lo dicevo, tecnico, ma torniamo, torniamo, siamo sempre. A noi non ci ammazza nessuno. Perfetto, ci siete, ci dicono ci siete. Allora, torniamo a parlare con Riccardo. Riccardo, il tema era questo: riformo una sì. domanda. Ma il rapporto con le altre persone, con gli altri omosessuali, c'è? Cioè tu sei su Grinder, ad esempio? Uh, L'ho tolto per assenza di interazione. Mm, però c'eri su Grindr? C'ero, sì, ci sono stati. E cosa succedeva? Vorrei, vorrei proprio sapere, nel senso che tu ti, ti palesavi già la tua disabilità? Sì, io lo dico sempre. Ok. E quali, e quindi... sono, le quali sono le risposte solitamente su Grinder, della tua disabilità? Allora, eh, no, su Grinder proprio non ha mai interagito nessuno, ti posso parlare per altre... Designate. Cioè, no, perché scusami, tu... fammi capire una cosa, tu hai scritto a qualcuno su Grinder? Sì, uno praticamente, perché poi vedi il resto tutto spam, mi arrivava solo spam. Sì, ma tu hai scritto a qualcuno? Sì, ho scritto a una persona, sì. Ma... E qual è stata la risposta? Il Nulla. <ride> cioè tu hai scritto, ciao, buona... buongiorno, ciao, sono Riccardo, come stai? Sì. E lui non dire. ti ha risposto? No, non ho risposto. Non ti saprei neanche dire se il motivo fosse la disabilità o meno, proprio perché non ha parlato semplicemente. Perfetto, mi sembra proprio mm. le, la gente che usa questi strumenti che la usa sempre nel Grinder ha rovinato questa generazione Lo voglio dire scritto come grande come una casa Mi dispiace fare la vecchia ma Grinder ha rovinato questa generazione Lo posso dire Però poi lo usiamo perché... Marco Lo usiamo no, perché no. non ci sono ci altri modi tutti. No? Ci lamentiamo mm. tutti però poi lo, lo utilizziamo Perché non ci sono altri modi per, per conoscere altri gay Comunque esatto. insomma eh, eh, scusa Riccardo, il problema so, soprattutto, soprattutto nelle realtà un pochino più ristrette, proprio di dimensione, non, non di mentalità. Dimensione. Purtroppo ragazzi, io lo dico per chi si è collegato adesso, siamo qui in diretta su GD2, abbiamo fatto una puntata, la prima parte della puntata la trovate nei video precedenti, quindi andate su eh, appunto playlist, trovate la puntata che purtroppo c'è stata bloccata per via della musica, quindi sarà disponibile probabilmente fra sette giorni, perché noi manderemo una contestazione al nostro caro amico Facebook, nel frattempo mm. stiamo sempre parlando con Riccardo di disabilità e omosessualità e la domanda è, è normale però come fai a incontrare persone Riccardo? Eh, come faccio a incontrare persone con le altre app? Tipo? Da le eccezioni qualche volta è capitato su Facebook ma molto meno eh, ho avuto a qualche giorno fa che poi mi ha un po' schifato eh, quindi praticamente ho scambiato il contatto Telegram con l'unico che salvavo e adesso ci stiamo sentendo su Telegram con questo ragazzo, mentre ho mantenuto Planet Romeo. Ma Riccardo, domanda, domanda diretta: puoi anche decidere di, Devi... di non rispondere. Hai avuto rapporti con qualcuno? Rari fatti, sì, ma è successo. È successo? Ok. Ed è successo con persone che tu hai frequentato, hai conosciuto, o persone che magari è stata un, una conoscenza così occasionale? Diciamo che io sono andato un po' a periodi, eh, la maggior parte del periodo avrei voluto frequentare, ma in tutta la vita ci sono riuscito solo una volta. Eh, tutto il resto cose occasionali. Quindi possiamo dire che tu puoi tranquillamente, sotto quel punto di vista, avere un rapporto normale, tra virgolette, sì. passami la parola, giusto? Non uh, ci sono grossissime differenze. Quindi, insomma scopriamo questo. Sì, no, questo è un argomento secondo me una parte magari un po delicata però è importante da affrontare certo. sì, sì, no, assolutamente. magari eh, la maggior eh, parte eh. delle persone fa un'associazione di disabilità uguale a sessualità esatto. non è, quindi, ma... anzi c'è un'associazione ben precisa che è disabilità uguale impotenza Esatto, invece... facciamo questa no. cosa Riccardo ce l'ha duro Il <ride> proprio soltanto delle lesioni spinali Anzi, posso fare una battuta brutta, ma la devo fare? Eh? Poiché mm. Riccardo è più rigido degli altri Anche lì è più rigido di tutte le altre persone mm. <ride> Allora, Ricky. la domanda quindi è spontanea Sei singolo in questo momento? Sì ma sei in cerca, vorresti avere un compagno? Sì, mi piacerebbe molto. Ti piacerebbe avere un compagno e in tuo aiuto arrivi al Gay Day 2, sì. perché Gay Day 2 arriva dappertutto. Noi abbiamo provato con Boncri, non ci siamo riusciti, adesso mm. ci proviamo con te. C'è un gioco che si chiama Uomini e Uomini. Intanto Raona, mm. infatti, condividi lo schermo di YouTube, eh, gentilmente. Raona è andata anche lei in tilt, siamo andati un po' in tilt mm. con il fatto che... Allora, Uomini e Uomini funziona così, che c'è una... Mm. Ehm, gra... Raona, sito... mettiamoci tutti e tre però. Sì, aspetta un attimo a far partire il jingle, Raona, un secondo. Eh, qua purtroppo Riccardo eh, l'abbiamo scelta perché è bella, ma non perché è mm. intelligente. Allora, ah, funziona sì, perché così? Non vedevo neanche quella roba lì che ti ho detto. Quindi... <ride> allora, fai così Boncris. spiega come funziona Uomini e Uomini e io intanto mi metto nelle mie vesti, ok? Certo. Allora, Riccardo, hai un minuto di tempo per poterti presentare e quindi dire quali sono le qualità, i tuoi pregi e, e chi sei e dirci ovviamente cosa, cosa cerchi, quindi il tuo uomo ideale come lo cerchi. Ma per fare questo abbiamo bisogno di lei, della regina delle coppie d'Italia, lei che ha fatto accoppiare praticamente l'85% delle persone om omosessuali e eterosessuali d'Italia. Chi è se non è lei? La grandissima Maria De Filippi. Vieni, oh. vieni qui con noi. Buonasera, buonasera. <ride> allora, puoi far partire il jingle, Raona, mentre mangi grazie allora buonasera ciao il ciao, ciao sono Maria De Filippi dei poveri come tu pensi <ride> Slava no ecco Maria De Filippi dei poveri allora come ha detto Boncri tu hai <ride> come ha detto Boncri eh, tu hai un minuto di tempo per presentarti per cercare, per fare in modo che la tua anima gemella ti possa contattare ricordo che chiunque voglia giocare a Uomini e Uomini può mandarci una cartolina alla casella postale 10 100 Cologno-Monsese giusto Boncri? Mm. Sì, io direi più a Lecco e lì è probabile <ride> che la riceviamo <ride> No, gayd 2.it Vai Riccardo! Okay. Ciao a tutti, sono Riccardo Ho 30 anni, vivo a Grosseto Ma non significa per forza che debba viverci per sempre Anzi, sono disposto a seguire la mia anima gemella ovunque Abbiamo capito eh, che Grosseto ehm... la odi La odi, lui, lui se ne vuole andare da lì Quindi state in Svizzera, lui viene in Svizzera State in, in, a Miami, lui viene a Miami Non c'è problema Vivete a passare la grappa pure lì No, passando del grappa con sì. veneti, no, vabbè, abbiamo già dato, eh, andiamo avanti! Quello che si è costantemente in un uomo è tanto che sia risolto, quindi non dobbiamo assolutamente nasconderci perché non fa parte della mia natura e eh, della mia filosofia di vita. L'occhio si vuole la sua parte, ma il 20%, l'80% è quello che viene... Eh, questo l'80% certo senti sì. come deve sì. essere cosa guardi la prima cosa che guardi in un uomo eh, lo sguardo insieme non solo gli occhi quello che mi trasmette lo sguardo quando uno ammicca <ride> anche volendo so. quando uno ammicca senti range di età ma diciamo dalla mia età a seguire quindi dai 30 in su ragazzi, se avete mm. più di 30 anni siete single e siete dappertutto tranne che a Grosseto, è per voi Riccardo, ok? Deve essere ricco? Diciamocelo no. mm. anche. Potete anche essere un casalingo di Voghera, lui si trasferisce a Voghera. <ride> ok, quindi ricordo, è rigido, è bello, è intelligente, insomma che volete di più? Ce l'hai grosso Riccardo Possiamo dire questo? Sì. Ce l'ha pure grosso Ce l'ha pure cioè... grosso Bene vogliamo testimonianza fotografica Più tardi Grazie, nel, nel Grazie. Ah, altrimenti di nuovo, e No, Noi dobbiamo vedere Noi se vogliamo okay. promuovere Dobbiamo <ride> vedere mio caro Riccardo eh. Noi dobbiamo eh, toccare con mano Toccare con mano Così ti possiamo vendere meglio eh, Esatto esatto, va bene allora, va, Marta, io che... quasi ti suggerirei di aprire un canale OnlyFans <ride> secondo me ti faresti i soldi, tanto lo apre chiunque lo sai che allora. oramai tra un po' lo apre anche Bonkri il canale OnlyFans, sto vedendo allora. che tutti aprono OnlyFans ma tu però non lo fare perché io vorrei aprire non, avrei, non avresti molto successo sinceramente No, non è vero, sai che io sono amante dei piedi, sto diventando amante dei piedi Sì, oh, poi tu i tuoi che sono particolarmente <ride> Volevo farli vedere, scusatemi, volevo farli vedere <ride> i piedi Guardate che Ok, finiamo allora, la andiamo diretta Andiamo in canzone <ride> <ride> Qual è la prossima canzone, Boncri? Allora, se il nostro, la nostra Rona riesce a metterla, la prossima canzone, eh, adesso stai sempre, che non la bloccano, sempre che non eh. ce la bloccano, eh. <ride> questa è di Selena Gomez con Come and Get It. Ah. Ma che canzone, secondo me, questa non canzone? la blocca, non so perché ho il sentore che questa non la blocchino. Perché... Scusatemi, ma che canzone era? Questa, Pocri, ma, so, ma che ne so, ma che ne sono? Guarda, è una tortura sta cosa delle canzoni. Non dobbiamo più farla. Ti prego, non veramente. possiamo. Perché la gente vuole sentire le canzoni, vero? Anzi, possiamo far aprire un sondaggio. Se volete, le canzoni scriveteci perché, perché ecco, pura, la, ragazzi vi, vi prego vi prego vi scongiuro le volete le canzoni su che dei due ma de, dobbiamo proprio metterle o almeno se dobbiamo mettere datemi un'alternativa perché io non ce la faccio più cioè, non ce eh, la facciamo eh. più va cioè, sentite vabbè. allora abbiamo eh, Riccardo abbiamo una persona che eh, ogni settimana ci aglieta con i suoi bicipiti eh, ha un nome di una rubrica giusto Boncri sì, si chiama Simone Aberto. Aberto? Averto, Averto in Abierto, spagnolo Abierto. Quindi chiederei in regia di far partire il jingle E lui è Simone Buonasera, buonasera. Simone Ciao Ciao, buonasera Buonasera, Buonasera, come sta andando in palestra? Bene, ma non vado in palestra Ah, no, allora, la scorsa settimana Ma dove sei? Puoi metterti fisso? ma cos'è allora, cos una ballerina? è una lampada <ride> ah è una, una lampada batuage. ok allora... riesci a mettere il cellulare fermo in un punto? no non ce la può fare è fermo, ogni volta è o hai batuage o non sì, ci sta è... guardando o Questo... ci stavi che ascoltando? sì certo volevo fare il sì. complimento a Riccardo che ragazzo so. molto tenero. <ride> ma non è vero vi ho ascoltato Bene. Ah, hai male? Cioè, non io... hai qualcuno da presentarvi in Sardegna, Riccardo? Eh, no, no, perché tanto non lo trovi tu? Quindi figurati, direi eh. che ce l'avevo sì, no. anche per gli altri esatto, perfetto. Allora, di che cosa la ci parla? ora abbassa gentilmente sì. il, il jingle. Sì, perché... Anche perché io ho un'età. La, sì. la Rona. Noi me le mandiamo un bacio. Ma stasera dopo che è andata la diretta è andata in Crash, non ce la fa più. Allora, ma possiamo dirlo sì. quanti anni hai, Simone? Io? Eh, e chi io? Sì, sì tu. 37, 37. E si vedono ricendere. tutti, si vedono tutti. Non, non mi posso. toccare Simone, Giuseppe, non me lo toccare, ok? Allora, lo no, per carità. allora, Simone scrive sulla nostra pagina Facebook, Riccardo, ogni settimana fa le cose, scrive le cose intelligenti, perché noi siamo stupidi come ci hai visto fino adesso, quindi lui fa un po' quello acculturato. Di che cosa ci parli questa settimana, mio caro Simone? parliamo dell'argomento che ha scosso l'italia tutta la settimana quale sarà gabriel garco il duello il duello tra trump e john biden no, no. il coming out di gabriel garco lo sapevo ah. che ti volevo la <ride> sentiamo sentiamo perché. la tua visione perché venerdì sera durante la puntata del grande fratello dopo il caso questo caso che non si sa se esiste o, o non esiste sembrerebbe che l'agenzia chiedesse ai loro eh, iscritti di mentire su alcuni aspetti, tra cui l'età e la sessualità. E eh, Gabriel Garco mm. confessa quello che lui ha definito il segreto di Pulcinella. Ora, a me non è che interessa più di tanto che Gabel Garco sia gay, nel senso che lo sapevano anche le palmenane qui in Sardegna, ma ci, eh, ci fa piacere che l'abbia detto, anzi siamo molto contenti, ci interessa più che altro quello che ha eh, sconvolto, quello che ha creato, e cioè il problema se sia utile o meno fare coming out, soprattutto se sia un personaggio pubblico, perché ci sono state varie reazioni, chi dice che ha fatto bene, chi dice che ha fatto male, chi dice che se, se lo sentiva ha fatto bene a farlo, ma che è una scelta privata, eccetera. Io dico la mia. No, che... togli furore nel frattempo che io sento furore di, di sottofondo, oh. toglilo, grazie. <ride> io... Niente, ah, io penso non ce la può che fare, che eh, abbia fatto bene, eh. abbia fatto bene, anche se tardivamente abbia fatto bene, perché mm. comunque il fatto che un'agenzia obblighi un, probabilmente non lo sappiamo, ma esempi che abbiamo tanti. Un artista a mentire sul proprio orientamento sessuale proprio per i ruoli che gli vengono assegnati eh, credo che abbia fatto bene a rompere a scardinare un po questo certo sistema. e comunque perché eh, secondo me non siamo ancora in un'epoca nel quale possiamo evitare di farlo no? perché tutti dicono sì ma chi se ne frega se uno è etero sono che è vero se fosse però un mondo diverso se l'italia fosse un paese diverso esatto non vorrei che dietro questo fatto di dire ma eh, chi se ne frega, chi importa, non sia più che altro eh, in realtà il modo per nascondere o per paura di dirlo e di dichiararsi. Allora, bravo Gabriel, soprattutto che dà coraggio magari a chi non ci riesce in famiglia, a scuola, magari vive vessazioni e non ce la fa, è comunque un buon esempio, magari non il migliore, però è comunque un esempio perché diciamo la verità in Italia abbiamo forse qualche, qualcosa la stiamo raggiungendo abbiamo raggiunto le unioni civili forse a breve avremo questa maledetta eh, legge contro l'omotransfobia ma purtroppo è ancora troppo importante fare coming out in Italia sì. come in tantissimi altri sì. paesi del mondo per carità, perché... però. sì dimmi l'altro giorno piangevamo una ragazza vittima di omotransfobia quindi voglio dire esatto Guarda, Simo, io sono, sono assolutamente d'accordo con te. Lo sai, ho fatto anche un post proprio sull'importanza del coming out, sul valore politico, sul valore sociale del coming out. Sono un po' triste, sinceramente, di aver visto tantissimi commenti in cui ci, ci vengono, veniva detto, ma non c'è bisogno più di farlo. Viviamo in un'epoca in, un in cui eh, io posso amare chi voglio e nessuno deve sapere chi amo, c'è cioè cose del genere. C'è cioè veramente delle robe che al posto di andare oltre vanno indietro, questo è quello che sì. mi, mi, mi appare ultimamente ah, ed è questo il a... motivo per cui noi abbiamo deciso con uh, KD2 di fare una, come ogni anno, di fare una puntata sul coming out e sull'importanza del coming out, questo è veramente un qualcosa di estremamente importante che noi vogliamo Appunto mh, rip, rip, rip, ricordare, no? io ogni anno con Bonker ci diciamo ma quest'anno dobbiamo di nuovo rifare il coming out, dobbiamo ridirci le stesse cose, effettivamente c'è bisogno di ridirci le stesse cose, che il coming out ha un valore politico, che il coming out è fondamentale e che non è vero che non si, siamo in un'epoca in, un in cui non devo dire chi chiamo, io devo Verif devo dirlo, perché viviamo in una società in cui con in continuazione noi riceviamo coming out eterosessuali quando parliamo alle macchinette del caffè con il nostro collega quando, parliamo, quando siamo fuori a cena esatto. con i nostri amici e quindi è fondamentale che anche le persone gay facciano coming out per una questione di educazione perché purtroppo, come diceva Simone siamo ancora in un mondo in cui le persone vengono picchiate per il loro orientamento sessuale quindi non sì. ci raccontiamo delle puttane in cui non c'è più bisogno in cui andiamo da... Eh, siamo, siamo più edulcorati e non c'è bisogno di dirlo, no c'è bisogno di dirlo c'è bisogno, come c'è bisogno del pride come ci sono ancora bisogno di tante altre cose e quando non ci Ma sarà più bisogno allora finalmente io sarò probabilmente io sarò morto oramai, però c'è bisogno e c'è bisogno che Gay dei 2 si chiami Gay dei 2 io lo dico oramai da anni no, questo programma non si chiamerà mai Friendly 2, non si chiamerà mai Rainbow 2, si chiamerà Gay Day due, perché la parola gay deve essere utilizzata punto, mi sono incazzato sì. eh oh o no. oh, <ride> ci tengo solo oh, si a precisare una cosa, adesso sì. non sappiamo non sappiamo ovviamente se Garco abbia avuto dei problemi legati all'accettazione della sua omosessualità ma immaginiamo di sì immaginiamo che eh, Gabriele Garco effettivamente nell'arco della sua vita eh, fino ad oggi abbia avuto problemi in quanto... Lo, mh, riguardante la sua accettazione quindi è giusto fare coming out nel momento in cui noi ci sentiamo pronti di farlo cioè non, non voglio che passi neanche il messaggio certo, certo. che una persona si deve, si deve sentire costretta a farlo quando non si sente di farlo quindi bisogna fare un proprio percorso quando si è terminato il proprio percorso e si è presi consapevolezza e coscienza della propria omosessualità in una maniera mh, più, più serena da parte di chi la sta affrontando, allora lì sì che è il momento giusto. Ciò che magari secondo me è opinabile, ok, è la questione della, della maniera, dei modi, che magari eh, certo. della modalità con cui è stato fatto, perché lì mi puzza effettivamente un po' di... Spettacolarizzazione. Esatto, di averlo voluto fare perché non si parlava un po' da, di, di tempo di lui e perché da un po' che non si vede ah, si ah, vede almeno, scene, almeno cioè, ne abbiamo parlato. Almeno abbiamo parlato. Però ci alcun. sta. Però ci, ci sta, sta, sta perché ci tu sta. sei un personaggio televisivo, menti, tra virgolette, mentre fai televisione, ti riveli mentre fai televisione. Ma soprattutto, stavi così bene, invecchiare è bello, ragazzi. Invecchiate normalmente senza farvi le punture. Guardate Bob. <ride> Ma poverino Va ah, bene, oh, senti faccio oh, faccio effetto d'urso e sembro giovanissimo eh, Fai effetto mortissimo. questo fai effetto Dai, <ride> andiamo in canzone che qua c'ho gente a cena 22.30, dai, qual è la prossima canzone di Gay Day 2? Sì, Ciao Ciao, Un bacione un bacio. Simone, ciao, ciao. ciao. Guarda, Ti manda un bacio anche Riccardo Dai, qual è la prossima ciao, canzone Riccardo. di Gay Day 2 sì, ciao, basta, vattene, ciao. <ride> Ci ascoltiamo, Summertime Sadness, visto che ormai l'estate è finita, e lei è il eh, purtroppo la ricordavo la voce di Lana del Rey leggermente diversa, ma non importa. Oramai è così, Oramai queste è così. cantoni sono così. Sono presi, sai quando c'erano le musicassette dei marocchini no? che ti vendevano che, di, tu, tu. Non so se eri già in quel periodo, ma io mi ricordo che avevo comprato le Spice Girl, le musicassette delle Spice Girl e c'erano degli uomini che cantavano le Spice Girl. Io Rimasto talmente Io di merda. Rinnovo la, la domanda: se avete per caso una possibilità di mettere musica senza che ci blocchino, per favore ditecelo, che noi insomma vi delizieremo con della musica un po' più decente. Ecco, e intanto il nostro re ci dice che non gli importa della musica, ma gli importa di noi. Ti mandiamo un bacione. Grazie. Sì. Mandiamo un bacione ai ragazzi di Core ai ragazzi di Gay Life, ai ragazzi di Styleman, tutti i ragazzi che insomma ci seguono anche grazie a loro. Quelli che ci faranno ai... la diretta in concomitanza, chi è che ci fa la diretta in concomitanza? Che... Chi è, qual è il gruppo che oramai è Styleman? Ah, grazie, grazie, ringraziamo, grazie, grazie. Eh vabbè, è successo una volta, glielo perdoniamo, io lo perdoniamo. <ride> ci vogliamo bene vi voglio ricordare che la prossima settimana e sono molto molto molto emozionato nel dirvelo perché sono un, un loro grandissimo fan, avremo le Karma B ragazzi, cioè degli ospiti internazionali solo qua su Gay Day 2 e le Karma A quando vengono? e le Karma A non esistono <ride> quindi non vengono sì. tra l'altro noi possiamo considerarci Marco, le, le Karma B in versione senza parrucca dici? Sì, sì, vedrai, vedrai. lo vedrai la prossima settimana. Indietro. Sono molto, no, sono molto emozionato, davvero. Basta, <ride> perché, perché ti sei bloccato? No, sono sì, molto non è emozionato e si blocca. <ride> Vabbè, comunque non perdetevi la puntata di prossima settimana emozionante, sono emozionatissimo bravissimo Riccardo io ti ringrazio per questa puntata perché secondo me è servita soprattutto a me perché come diceva Marco sono molto ignorante riguardante in questo... In... questo tema mi è servito tanto ho capito tante cose che evidentemente a volte do per scontato che non, no, non ci pensiamo, quindi ti ringrazio per la tua testimonianza, ti ringrazio per, eh, per, per la bella persona che sei, per eh, questa ora e mezza passata insieme parlando di cose serie, ma anche per esserti messo in gioco con noi in modo divertente. Sì, è stato un piacere tengo su tutta veramente a, a ringraziarti. Noi avevamo un po' paura nel fare questa puntata, Riccardo. Ti dico la verità perché avevamo paura di dire delle cose sbagliate o di affrontare il tema in modo non corretto. Noi quello che abbiamo mm -hmm. deciso è di mantenere il format di chiede due scherzando molto sopra sull'argomento perché è giusto farlo. Secondo me, e tu sei stato estremamente al gioco e ci hai permesso soprattutto di imparare delle cose nuove. Sei una persona dolcissima, ma al tempo stesso un bellissimo ragazzo, intelligentissimo, e quindi sai che eh, insieme a tutti gli ascoltatori di GD2, da oggi hai degli, degli amici aggiuntivi che ti verranno a prendere in stazione, qualora tu voglia venire a Torino o qualora tu voglia andare a Madrid a trovare Bonk, io non te lo, ha, non te lo consiglio, perché insomma non è che sia tutto questo bel vedere, ma comunque se vuoi andare anche Bonk, so che ti va... <ride> puoi andarla a trovare sì, sì, no. tra l'altro ho un carissimo amico vicino a Torino che devo ancora vedere sto benedetta a distanza quindi potrei... allora noi, noi ti aspettiamo veramente a braccia braccia aperte sono sicuro che tutte le persone che ci hanno, hanno guardato questa diretta purtroppo frazionate in due ricordo che la puntata precedente potete andare a rivederla la, la parte precedente rimane salvata in video playlist trovate sia questa puntata che tu tutte le puntate delle della, di questa stagione e della stagione precedente, quella con Katyusha, quella con Candiero un di una bottom, quella con eh, Alex che abbiamo parlato di intersessualità, quindi insomma se la volete riascoltare a volte può avere spunti, spunti diversi. E, um, Riccardo, ripeto, grazie mille, c'è qualcosa che vuoi dire ai nostri ascoltatori di D2, qualcosa in più? Non so se avete voglia di far passare il mio nome completo, così magari mi cercano su Facebook. Assolutamente su Facebook. sì. Ti... Allora, lo puoi... non so se si può fare sul banner. Ok, sì, credo ci provo. Ti chiami Riccardo, mi ricordi il cognome? Merelli. Ok, allora potete aggiungere Riccardo... Merelli su uh, Facebook, se volete appunto parlare con lui, Riccardo è una persona magica e quindi sicuramente andate sul suo canale True Colors perché lui pubblica sì. sempre dei contenuti nuovi, quindi io sono sicuro che tutte le persone che ci hanno visto ti chiederanno l'amicizia, ma ne sono sicuro al 100%. Perfetto, benissimo. Che cos'altro dirci, Boncri? che io ti ringrazio e soprattutto ci vediamo no? tra poco, cioè tanto adesso siamo a distanza di, di due chilometri, manco due chilometri e mezzo. No, mi spiace, sono un po' impegnato. <ride> <ride> Vabbè, scusa. Ma ti è bloccato il tuo video? Sì, meno male, guarda, andia, via guardate, questa è la cattiveria di Boncri che si blocca il video io ringrazio io ringrazio Riccardo, ringrazio Boncri ringrazio Grazie, tutti voi, vi do appuntamento a martedì prossimo, ovviamente sulle frequenze di Gay di 2 con le Karma Beer. un bacione, ciao ragazzi, ciao, buona settimana ciao siate sempre gay andiamo in canzone Raona, ringrazio anche Raona in regia Grazie. A martedì prossimo, Raron è così. Ma noi le vogliamo bene, l'amiamo. A Raona.